La stava del, del fatto del, dei quando la pastora stava parlando dei miracoli, sì. mi ricordo di quando iniziamo a sperimentare di più la guarigione. Mi ricordo di quando iniziamo a sperimentare più la sanità. E, e quindi scendiamo per strada a evangelizzare eh, con potenza, no? E andiamo per la casa a evangelizzare con potere. Quella che si chiama di, power evangelism. La del power evangelismo. L'evangelizzazione di potenza. Una e io tutto wow, tutto stavo tutto wow. Perché poi fermavamo le persone, pregavamo e quelli guarivano. Perché paravamo le persone per la calle, oravamo e sanavano. E ricordo in particolare un musulmano. e Mi ricordo un musulmano che lo fermiamo gli parliamo di Gesù di e lui dice, no, ma io non credo in Gesù e mi dice, no, io non credo in Gesù però stavo con il braccio così e dice, prego per te nel nome di Gesù e dice, puoi parlare per te nel nome di Gesù e nel nome di Gesù lui fu guarito e fu sanato, All'istante. instante e rimase lì con gli occhi aperti Sì, si non no, hai abiertos e dice, no, io non voglio sapere e lui dice, io non credo <laughs> solo in <laughs> Nonostante avervi sperimentato una guarigione A pesar di aver esperimentato una sanità E non so se lo sapete, ma per i musulmani è molto più eh, forte una guarigione E non so se lo sapete, ma per i musulmani la sanità è molto più forte che per noi Perché per loro i miracoli non esistono Perché per loro non esistono i milagri Quindi per un musulmano è ancora più assurdo che Dio guarisca Per questo no per un musulmani, che Dio sia sano è ancora più assurdo Però nonostante questo Però a pesar di questo L'uomo non voleva cambiare vita. El no cambiar vida. Perché lì è la chiave. Porque ahí está la clave. Anche Gesù guarì dieci leprosi. Jesús sanó a uno solo ritornò per dirgli grazie. Solo Uno volviò per dirle grazie. No sé. Però gli disse grazie. Pero solo le Dopo continuò con la sua vita. Luego con su vida. Non divenne un discepolo di Gesù. Non un discepolo di Gesù. Uh -huh. La chiave è desiderare cambiare vita. La chiave desiderare cambiare vita. Dare la tua vita a Gesù. Dare vita a Gesù. Per fare in modo che Gesù viva in te. Perché Gesù viva in te. Questa è un'altra cosa. Questa <ride> è es un'altra cosa. Però noi dobbiamo, non dobbiamo permettere a questo eh, discoraggiarci. Però non dobbiamo permettere a questo che eh, questo ci non è che io vedendo questo che la gente guariva poi non lo avevo evangelizzato più. Non è che vedendo questo che la gente sanava io non l'evangelizzava. Cioè che non si convertiva anche guarito, okay. io poi non ho continuato ad evangelizzare. Cioè che a pesar di essere sanato non si convertiva e io non seguivo evangelizzando. Io ho continuato ad evangelizzare. Io seguivo evangelizzando. Sono stato perseverante nell'evangelizzare. Perseverare nell'evangelizzazione. E non tutti quanti si sono convertiti. E per questo non tutti si convertirono. Qualche volta hanno anche cercato di picchiarmi. Adesso tentarono pegarmi. Sì, è capitato anche questo. Però qualcuno ha accettato il Signore. Però qualcuno ha il Signore. E quello è il discorso, che noi dobbiamo fare qualcosa. Punto dobbiamo fare qualcosa. Con perseveranza. Con perseveranza. Mm. Scriviti bella questa parola grande ovunque in casa. Scriviti bene questa parola in casa. Perseveranza. Perseveranza. Sì, mira la persona al lato e diglielo. Perseveranza. Era la persona Qualunque cosa vogliamo ottenere nella vita? Lo che che ottenere nella vita? Abbiamo bisogno di perseveranza. Noi perseveranza. Questo ce lo insegna la vita? insegna la vita. Però ce lo insegna anche la Bibbia. Però anche la parola Vogliamo leggere Romani capitolo 12? Leemos in Romani capitolo 12. Versetto 11 e versetto 12. Versicoli 11 e 12. Romani? Romani 12, de 11 e 12. En el cuidado. Grazie. En el cuidado non perezosos, ardienti in espíritu, sirviendo al Signore. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulazione, constantes en la orazione. Salam. La Bibbia dice che nel servire il Signore la parola dice che servire il Signore dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Sapete la storia di Edison? Sapete la storia di Edison? Quello, Quello che ha inventato, che è inventato la lampadina. Quello che inventò la bombilla. Noi mm. oggi tutti in casa accendiamo l'interruttore se accende la luce. Noi oggi teniamo in casa l'interruttore se accende la luce. Però questa luce questa luce fu scoperta da un uomo che si chiamava Edison. Un Edison. E quest'uomo fece tanti tentativi per creare la lampadina. Esattamente, al millesimo tentativo riuscì a realizzare la lampadina. Esattamente, al millesimo tentativo riuscì a la E non era facile fare un intento non era facile l'intento ogni cosa bisognava lavorare il vetro di forma differente e cosa aveva il vetro di forma differente lavorare il metallo di una maniera differente in maniera differente inventarsi una maniera differente inventarsi una maniera differente però alla millesima volta però alla millesima Edison riuscì a realizzare la lampadina Edison realizzò la bombicchia e quando gli dissero Uh, professore, voi avete inventato la lampadina? Quando gli chiedevano, professore, voi uh, avete inventato la bombilla? E lui disse no. Dico no. Io ho scoperto 999 modi per non fare una lampadina. Io ho scoperto 999 maniera di non fare una bombilla. Per dire come lui è riuscito ad ottenere questo risultato? Per dire che lui ha questo uh, risultato. Attraverso la perseveranza. Con perseveranza non si è arreso alla prima lampadina non si è reso dopo 100 lampadine non si è reso dopo 500 lampadine immaginate quanto lavoro immaginate quanto e ogni volta non funzionava cada non funzionara arrivare a 999 lampadine e fermarti a 999 quando quella dopo era quella buona quando la, la después era la buona L'unico modo per poter realizzare qualcosa nella vita modo per realizzare vita. è attraverso la perseveranza. È attraverso la perseveranza. In questi giorni vi devo, leggevo una frase del film The Fonda. In questi giorni stavo leggendo una frase della pellicola The Founder. The Founder è la pellicola che parla della storia del McDonald's. Ah, che parla della storia del McDonald's. Tutti quanti conoscete il McDonald's. Tutti conoscete il McDonald's. Penso che tutti quanti, qualche volta vi siete mangiati un panino di mercadona. E tutti sai come un po' Ed è bello, il film racconta la storia, è molto interessante. E la pellicola racconta la storia, è molto interessante. E nella, nella, nella storia eh, viene detta una frase. E nella storia dice una frase. Quando inizia dice così. Quando inizia dice così. Dice, io so quello che state pensando. Dico, io so quello che stai pensando. Come può un uomo di 52 anni puede un de 52 años al tramonto, rappresentante di macchine per il frappè, affondare un, un, un impero del fast food? 1600 ristoranti in 5 stati, en 5 stati. Stati. paesi stranieri. 5 paesi stranieri e con un'entrata di 600 milioni di dollari. E con un'entrata di 600 milioni di dollari. Poi dice una parola. Dice una parola. Perseveranza. Perseveranza. Niente può sostituire la perseveranza. nada puede sostituire la perseveranza. Non lo può sostituire il talento. Non lo può sostituire il talento. Vedi tanti uomini di talento che non hanno successo. Veddi tante hombres de talento che non tienen éxito, Vedi neanche il genio perché vedi che il genio non è riconosciuto perché vedi che il genio non è riconosciuto e nemmeno l'istruzione perché vedi un mondo pieno di cretini istruiti perché un mondo ah, pieno mondo, di, di ver, istruiti che non è un luogo pieno di tontos istruiti che sono istruiti però sono tontos. che sono istruiti però sono tontos. però la, la perseveranza e la determinazione, la determinazione è quello che ti fa realizzare gli obiettivi. È quella che ti fa realizzare gli obiettivi. E questa frase mi ha fatto riflettere perché proprio quella mattinata stavo pregando. Questa frase mi ha fatto pensare perché stamattina stavo orando. E ok Signore, adesso iniziamo settembre, come dobbiamo organizzare se, quello che dobbiamo buona fare? Bueno, signore, ora impiziamo settembre, che dobbiamo organizzare, che dobbiamo essere? E il mi diceva una sola parola. E il Signore mi ha detto altro. Perseveranza. Perseveranza. Perseveranza. Perseveranza. Perseveranza. Perseveranza. Perseveranza. E' quello che credo che Dio ci stia dicendo in questo tempo. E che credo che Dio sta in tempo è che bisogno, abbiamo bisogno di perseveranza. È che perseveranza. Come dici? Se il tuo matrimonio ha problemi, tu matrimonio tiene problemi hai bisogno di perseveranza. perseveranza. Questa mattina mi ha colpito Gloria, mi attenzione Gloria. Perché mi stava parlando di una persona che conosciamo. Perché mi stava parlando di una persona che conosciamo. Che lei la voleva aiutare a trovare ah. lavoro. Ah, que ella quiere ayudarle a encontrar trabajo. Y dice, pero yo le dije, guarda, manda el currículum de aquí, manda el currículum de allá, manda el currículum de allá. Y pues yo le dije, pues manda el currículum para aquí o para allá o para allá. Pero esta persona no ha encontrado trabajo. Pero esta persona no encuentra trabajo. Porque solo ha mandado un currículum a un puesto. Porque solo encontró el currículum a un sitio. No fue perseverante. No fue perseverante. Yo le mandé el currículum <risa> Y mucha gente dice que no hay trabajo. Y mucha gente dice que no hay trabajo. Però non scendi a cercare lavoro. Però non vai a il trabajo. Il problema è sempre lo stesso. Il problema è lo stesso. La perseveranza. Perseveranza. Devi avere perseveranza nella vita. Devi avere perseveranza nella vita. Vuoi dimagrire? Vie Tutti sì. Tutto claro. Sono tutti a mangiare i pastelli. Però tutti a i pastelli. <ride> Se vuoi dimagrire, devi essere perseverante. Devi essere perseverante. Ah ma una bella pizza napoletana. Però una pizza napoletana. Una lasagna. Una lasagna. Ah, oggi è 29 gli gnocchi. È 29 gli gnocchi. Perseveranza. Perseveranza. Attraverso la perseveranza ottieni gli obiettivi. Attraverso la perseveranza e gli obiettivi. E questo non vale solo nella vita normale, no solo normal. vale anche in Dio. La Bibbia dice in modo particolare che eh, dobbiamo essere perseveranti in tre cose, nella preghiera, en oración, nel portare frutto e nel seguire gli insegnamenti. Y en essere perseveranti nella preghiera. La, la tua preghiera viene risposta se la fai con perseveranza. Turazione è se... la... contestata quando la fai con perseveranza. Non è importante se la fai in, in valenziano. se la fai in valenciano. Se la fai in maiorchino. Se la fai in mallorchino, se la fai in italiano. Se la italiano. Se la fai con tante parole. La con parole. Se la con Se la fai con poche parole. Con poche parole. L'unica cosa che conta è la perseveranza. Es la perseveranza. Ve lo ripeto. Os lo ripeto. L'unica maniera che tu hai per vedere la risposta alle preghiere che tienes per vedere la risposta alle orazioni. È la perseveranza. È la perseveranza. Non è la preghiera di 5 minuti a tavola prima di mangiare. È la orazione di 5 minuti alla messa per mangiare. Signore, grazie per questo cibo. Signore per questa comida. E eh, non lo so, dammi per favore questa cosa. E dammi questo non è questa la, la maniera di pregare non è questa la maniera di orare Gesù ci ha insegnato la preghiera attraverso una parabola Gesù ci ha insegnato la attraverso una parabola di un giudice iniquo di un giudice iniquo iniquo significa che era malvagio iniquo significa che era malvato era corrotto. era corrotto e non voleva fare giustizia e non voleva fare giustizia però la Bibbia dice, la dice che perché una donna tutti i giorni era là perché la donna stava tutti i giorni lì e tutti i giorni era là a bussare la porta di questo giudice e tutti i giorni la porta del juez alla fine Gesù dice, Al viaggio, dice anche se il giudice era iniquo anche se non gli voleva dare eh, fare giustizia no le dar, uh, dar justicia, a causa della sua perseveranza por su perseverancia, ha ottenuto questa donna quello che stava chiedendo che stava chiedendo e la Bibbia dice che Gesù raccontò questa parabola e la parola dice che Gesù raccontò questa parabola per mostrare Para mostrar. che bisogna pregare senza stancarsi que que orar sin tu vuoi vedere risposta alle tue preghiere c'è una sola chiave Solo una clave. Perseveranza. perseveranza non stancarti no io ricordo la testimonianza di un pastore che per me è stato un grande, pastore, eh, un grande amico. Io ricordo il testimone di un pastore che fu un gran, pastore gran pastor per me, un grande amico. Mi insegnò quello che io so sulla preghiera, sull'intercessione. Mi insegnò quello che io so sulla orazione e la intercessione. E lui raccontava che lui fu il primo che si convertì. E ah, lui che fu il primo che si convertì. E la moglie non era convertita. E la esposa non era convertita. E ora perché praticamente durante, quando non era convertito, lui... Era molto duro con la moglie? Ah, con la esposa. Dopo della conversione la moglie iniziò a approfittarsi di de lui. De non cucinava più in casa. a a a a a a a a a a a a a a a e la, la moglie non lavorava. Y la no e lui doveva mettersi lì a lavarsi i vestiti per la mattina, dopo che doveva uscire presto a lavorare. E la la lui lì ogni giorno soffrendo la risa della moglie. E lui tutto ogni giorno soffrendo la risa della moglie. Ogni volta che la moglie lo vedeva, lo prendeva in giro per la sua fede. Lo lo, su fe. Però lui era perseverante nel pregare. Però lui era perseverante nella orazione. Sapete come pregava? Orava? Con perseveranza. Con non so le parole che diceva. No sé lo decía. Non so quante ne diceva. No sé decía. Ma so che pregava con perseveranza. Era perseverante, pregava per la moglie, pregava la mattina. Orava per le spose, la, la Pregava per la moglie, nel mezzogiorno. Orava al mediodia. Pregava per la moglie, la Ora... sera. Orava nella noce. Mentre stava andando al lavoro pregava per la moglie. Mentre stava al lavoro Quando tornava dal lavoro pregava per la moglie. Trabajo, por ella. Mentre stava mangiando pregava per la moglie. Comiendo, por ella. E passarono quasi dieci anni. Casi años. Però un giorno all'improvviso la moglie andò in cucina mentre pero, lui stava lavando i piatti. Però de repente la si cucina mentre lui stava lavando i piatti. Si inginocchiò a piangere. Si E si convertì. Y si convertì. E hanno servito il signore insieme. Si via la señor juntos. Fino alla morte. Hasta la morte. la nostra preghiera per ricevere una risposta. Nuestra oración per ricevere una risposta Deve essere perseverante. Tiene que ser perseverante e questa mattina io ti voglio esortare ad essere perseverante nella preghiera stai pregando per tuo marito? non ti fermare continua a pregare stai pregando per un lavoro? non ti fermare continua a pregare sigo orando non dire, va bene, Dio lo sa perché ho pregato dieci anni fa, lui già lo sa Non dire, bueno, Dio lo sa perché orrei hace dieci anni e Dio lo sa No, no, continua a pregare Sigue orando Dai fastidio a Dio Molesta a Dio Bussa. Toca la puerta Perché la porta viene aperta a chi bussa Perché la puerta saura a chi tocca E quindi mettiti fuori dalla porta e continua a bussare Ponte fuori porta e tocando Fino a quando Dio alla fine non ti risponde Hasta che Dio non ti contesta. Perché la preghiera che riceve una risposta Perché la orazione riceve una risposta E la preghiera perseverante es La orazione perseverante Quindi dobbiamo essere perseveranti nella preghiera Quindi dobbiamo essere perseveranti nella orazione Però la Bibbia dice che dobbiamo essere perseveranti anche nel portare il frutto Però anche dobbiamo essere perseveranti senza portare il frutto Leggiamola questa, Luca 8,15 8,15 Ma Mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la Palabra de Vida y llevan fruto en paciencia. En paciencia. Aquí en la Biblia nos habla de cuatro terrenos. La Palabra nos se habla de las cuatro tierras. Imagina de ver una planta de fruta. una planta de fruta. Que no porta fruta. Que no lleva fruta. Yo no se sé si más habitado. si se pasó. A mí sí. A mí sí. Dietro, dietro casa mia in Italia, in Italia de mi casa, avevamo un piccolo pezzettino di giardino un poco de jardin, e avevamo due piante y dos plantas, una di limone, una de limone e una di mandarini e la pianta di limone portava sempre limoni. Ma la pianta di mandarini niente da fare. la planta di mandarinas. Capitava magari un anno che faceva qualche mandarino? Aveva un poco di però la maggior parte delle volte non faceva mandarino. Per la maggior delle volte non la so. E un giorno stavo parlando con un fratello che faceva l'agricoltore. E io stavo parlando con un hermano che era agricoltore. E io pensavo che mi stava prendendo in giro. io pensavo che stava parlando di me. Che lui dice tu prendi una mazza. E gli toma una barra. E dai di mazzate alla pianta. E pega no. la pianta. Però quando gli dai le mazzate, digli pure perché la stai dicendo. Però quando la pegas, dimentami perché la stai spagando. Io pensavo che mi stavi scherzando. Pensavo che stavo bromeando. Però gli diceva, no, no, no, veramente, diceva. Però diceva, no, no, no, in serio. E sta ah, bene. tanto ormai la pianta già non porta frutto. E se vuoi, la pianta già non aveva frutto. Già avevo pensato di tagliarla. Stavo pensando di portarla. Adesso faccio questa prova. Vamos a fare questa prova. E se quest'anno non porta frutto la taglierò. E se quest'anno non porta frutto la vai a portare. Proprio come dice la Bibbia. Come dice la parola. E quindi la mattina mi alzai con la mazza. E la mattina mi alzai con una barra. E iniziai... Bam, bam, bam, bam. Tu non stai portando frutto! E tu non stai chiedendo frutto! Che ti ho messo a fare, qua? Te pusi a oh, no, di... O ti metti a portare frutto di tagli! O ti ho di tan, tan, tan. Che vuoi fare? Che chiedi, di! Quell'anno il mandarino ha fatto tante di quella frutta che non vi dico! E se <ride> anno la, la pianta di mandarino ha messo tanta frutta che non mi dico! Frutto da ogni parte! Per, per e iniziò a fare i mandarini! E, e a essere portò frutto con perseveranza io ho frutto con perseveranza ora non vi so spiegare il perché ora non so il perché però la mazza ha funzionato però la barra funzionò <ride> ma voglio dire una cosa però voglio dire qualcosa che, che molte volte Dio fa la stessa cosa con noi e invece Dio fa lo stesso con noi la parola dice <ride> che anche quando Gesù aveva una pianta che non portava frutto la parola dice che quando Gesù aveva una pianta che non aveva frutto dice tu, mettici il concime se pone la... Il nutriente, va? No? Tagliala, Cortala. e se non porta frutto, sì. allora la, la taglierà. E se non frutto, la vas a Perché il piano di Dio di è che noi portiamo frutto con, frutto con costanza. Nella parabola di Luca che abbiamo letto, palabra, di Luca che abbiamo leito, dice che il seminatore seminò il seme. Dice che l'agricoltore sembrò la simienta. E se seminò il seme, perché si aspettava di vedere un frutto? E se lo sembrò, è perché si sperava di avere un frutto se Dio ha messo un seme nella tua vita se Dio sposa una in tua vita è perché si aspetta che la tua vita porti frutto è es perché spera che tua vita il frutto e portare frutto non significa riscaldare la sede della chiesa e portare frutto non significa calentare la sede in una iglesia Significa estendere il regno di Dio, es di Predicare la parola, Predicar la palabra, guarire i malati, risuscitare i morti, resuscitare los vedere la gloria di Dio nella nostra vita. La de Dios en vida. Però una parte di questo seme cade lungo la strada e non portò frutto. So, Un'altra parte è caduta nelle rocce, parte è caduta subito è uscita fuori, però si è seccata. Pero si seccò ma c'è stata una parte, Però una parte che entrava nel frutto che nel è terra, nella, che terra, è nella terra e portò frutto dice la parola di Dio e io frutto, con, perseveranza. con perseveranza Dio vuole che i nostri frutti siano duraturi che lavoriamo per portare un frutto durare. che durare. Che, che para fruto. Ogni giorno della nostra vita. Cada della nostra vita no? Non puoi dire a Dio, va bene, 20 anni fa io ho parlato di Gesù ad una persona. Non puoi dire, 20 anni Gesù a una persona. Non funziona così. Non è così. La pianta non può fare frutto 20 anni fa La pianta non no ha il frutto se 20 anni Ma ogni anno, ogni stagione sino cada anno, cada devi avere i frutti nella tua vita tu Altrimenti Dio farà qualcosa nella tua vita sino algo tu prenderà anche lui la palizza la mazzare di qua e mazzare di là por aquí, por fino a quando tu non inizierai a portare frutto Hasta Dobbiamo portare frutto con perseveranza. Así que hay que fruto con non aspettiamo che Dio ci prenda con la massa. No nos, nos con la Dobbiamo essere perseveranti nella preghiera. Oración, ma perseveranti nel portare frutto. frutto. In cosa possiamo essere perseveranti nel portare frutto? frutto? Nell'evangelizzazione. Nel pregare per i malati. Enfermos, in tante aree. Cerca l'aria in cui puoi portare frutto. In cui puoi frutto. E iniziati a mettere a lavorare. A in Amen. Amen. Amen. Perché la, la il seme che è caduto in buona terra. La che in una buona erano coloro che avevano ascoltato la parola. La in un cuore buono in un e così hanno portato frutto con perseveranza. E si quindi Dio ci chiamano a essere perseveranti nella preghiera, a perseveranti nella orazione, portare frutto con, frutto con perseveranza ed essere perseveranti nel seguire gli insegnamenti e essere perseveranti nelle insegnanze. La Bibbia dice che, gli che i primi credenti erano perseveranti nel seguire gli insegnamenti degli apostoli. Ma... Sì. Bueno, la parola dice che i primi, primi, primi, primi credenti erano perseveranti nel seguire mm -hmm. le insegnanze degli apostoli. Cioè che cosa significa questo? Che, significa che loro erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento. e nel metterlo in, in pratica. Oggi invece c'è questa abitudine. Ah, già conosco tutto della parola. No sé la già non tutto parola. Già so tutto di tutti. Todo todos. Perché andare a fare un insegnamento? Perché no sé Ah, ma che vuole il pastore con questo mentorato? Perché me il pastore con questo mentorato? Io mi devo mettere a leggere, a studiare. Devo mettere a leggere e a studiare. Ah è che mi importa? Me me importa? Io voglio andare in un posto, non sito, alzare le mani, las manos, fare remoliniando, remoliniando e tornare a casa e fare quello che, e volver, che voglio. E a casa solo di sempre. A casa con la, con la sposa? A casa con la sposa? E poi mi vedo con quella fuori. E poi con quella di fuori. Ah sì, qualcuno diceva in questi giorni. Che anche le amanti possono diventare regine. Che anche le amanti possono essere regine. No, per quello che è successo in Inghilterra con Carlo. Ah, per quello che in non è in Inghilterra con Carlo e non funziona così. Dobbiamo essere perseveranti negli insegnamenti. Dobbiamo essere perseveranti. Non vuoi dire, ah, va bene, io già la conosco la Bibbia. Perseverante se gli insegnamenti. Ok, perseverante se durante le insegnanze. Non dirà, vabbè, già conosco la Bibbia. Non puoi dire, già conosco la parola. Già, so tutto. E eh, Non la leggo più. Perché la leggo? No. Perseveranti nell'insegnamento. Perseveranti nella parola. Perseveranti nella parola. Questo significa ogni giorno aprire la Bibbia e leggerla. Questo significa e prepararti, studiare il mentorato. Per il martedì, mercoledì, il venerdì, con che sia Perché devi essere in movimento. Crescere leggere libri, studiare leggere libri studiare non è che io perché sono pastore da tanti anni non studio più è perché bueno, io sono pastore da molti anni e non studio no, no, io tutti i giorni sto con la Bibbia in mano a studiare e tutti i sto studiando con la parola. Eh, cerco di fare scuole, di studiare, leggere libri tutto quello che posso fare e intento essere a scuola, studiare, leggere libri, tutto quello che posso perché dobbiamo essere perseveranti nel crescere nella Parola perché dobbiamo essere perseveranti nel crescere nella parola. Negli atti capitolo 2 parla della primitiva chiesa. E, 2 primitiva. e dice che loro perseveravano nell'insegnamento degli apostoli. E, ellos perseveraron, perseveraron las de los apostoli. e così il Signore aggiungeva ogni giorno coloro che erano salvati alla Chiesa. E così aggiungeva cada día a erano salvati iglesia. Dobbiamo perseverare negli insegnamenti. Perseverar Perché è importante perseverare? Perché è importante perseverare. Per ottenere quello che mm. ci è stato promesso. Per ottenere quello che ci ha promesso. Sapete, ho fatto un po' la ricerca sulla perseveranza della Bibbia. Io sono una cosa perseveranza della Bibbia. E questo è quello che mi ha colpito di più. Questo è quello che mi ha ma... chiamato l'attenzione. Ebrei 10:36? 10, 10, Ebrei 10:36. 36. Ma no, sì. Ebrei 10:36. Okay. Hebreos 10, 10 36. 36 Porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Cuando la leemos en griego, dice que tenemos bisogno de perseveranza, no paciencia. Bueno, la versión. Dice que necesitamos perseverancia. A fin que obtengamos lo que nos ha stato promesso per ottenere ciò che ci ha stato promettuto ed è molto importante questo importante perché tante persone pensano Dio mi ha fatto una promessa pensa, algo. e quindi mi siedo e aspetto mi, mi siedo e spero però la Bibbia dice che attraverso la perseveranza noi otteniamo la promessa. Per la parola dice che attraverso la perseveranza otteniamo la promessa. Cioè la, la promessa ti rende le cose possibili. La rende le cose sì. La perseveranza sì. ti rende le cose realizzate. Per la, la sì. Te lo, spiego lo spiego meglio. Se Dio ti fa una promessa. una promessa. Ah io ti manderò il principe azzurro sul cavallo bianco. Io ti manderò il principe azzurro nel cavallo bianco e tu dici ok allora mi siedo e se vuoi non mi sento Dio me l'ha promesso Dio me lo promette e quindi non mi lavo più e io non mi duccio non mi visto più i capelli e io non mi pitto la pelle non mi trucco più e, io non mi e non mi vesto più bene mi vesto brutto. mi hai visto che? tanto Dio me ha detto che me l'ha promesso Dio me lo promette e quando arriva il principe azzurro sul cavallo bianco e quando il principe arriva tu la vai a salutare la salutas. hola hola <ride> perché non sei <te> luce? <ride> E se sale correndo il principe azzurro col cavallo. E se sale corriendo il principe con il cavallo. La promessa c'era. La promessa via. Però solo con la perseveranza tu ottieni la promessa. Però solo con la perseveranza ottieni la promessa. Dio ti ha promesso il principe azzurro. E se promettiva il principe. Preparati, Preparati. Per dargli una principessa rosa. Ma dargli una principessa. Un rosa. Azzurro no, rosa. Una principessa. Una princesa. Regolati bene. Arreglati. Profumati. Fumate. preparati Ducciati. Ah. Ducciati. in modo che quando incontrerai il principe azzurro vale, lleghi, tu sarai pronta tu sarai listo. ah Dio mi ha parlato che devo evangelizzare l'Africa intera Dio mi ha che devo evangelizzare tutta l'Africa e quindi adesso sto qua aspettando che Dio mi mande mandi in Africa e non leggo mai la Bibbia tanto poi Dio farà l'opera o sea, no no no Dio ti ha dato una promessa, inizia a pregare per quella promessa, preparati di più nella Bibbia per quella promessa, se sai che devi andare in Africa, impara la lingua africana, lo Swahili. inizia a studiare la cultura africana, preparati, in modo che quando tu andrai in Africa, sarai pronto per andare in Africa, per questo la Bibbia dice che attraverso la perseveranza otteniamo quello che ci è stato promesso. Per questo è importante perseverare. E oggi ci sono tante persone che non hanno ottenuto quello che Dio gli ha detto perché non sono stati perseveranti. E se noi vogliamo ottenere quello che Dio ci ha detto, nos dijo, prima dobbiamo imparare a essere perseveranti. Antes que ser Perché è importante perseverare? Perché è importante perseverare. Per regnare con Cristo. Per regnare con Cristo. Secondo Timoteo 2.12. Secondo de Timoteo 2.12. Ok. Secondo di Timoteo 2.12. Non lo vedo. No. Si sufrimos también, reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. Siempre en el original griego. Siempre en griego. Dice, si perseveraremos, dice, si per vamos a perseverar, con reinaremos con él. Il regno di Dio non inizia in cielo. Il, regno di Dio non inizia nel cielo. Il regno di Dio inizia su questa terra. Il regno di Dio si terra. Però solo se perseveriamo possiamo regnare. Solo regnare. La perseveranza su questa terra. La in ci apre le porte a regnare nello spirituale. apre la porta alla nostra autorità spirituale nell'area spirituale. Spirituale, nell spirituale. Tutto avviene grazie alla perseveranza. Tutto passa per perseveranza. Quindi guarda la persona a fianco se persona a tu lato e dici sii sì, perseverante. Sii perseverante. Sei, sei perse. In ogni cosa. In cada cosa. Devi fare il mentorato. Devi sei inventorato. Sii sì, perseverante. Sii perseverante. A piace molto il mentorato. E mi gusta molto il mentorato. Perché ti insegna la perseveranza. Perché ti insegna la perseveranza. Però come ci insegna Dio la perseveranza? Però come non ci insegna Dio la perseveranza? Romani 5.3. Romani 5.3. Salafino, va vale? No, nel Nuovo Testamento. Lo guardi degli apostoli. Ok, Romani 5.3. E non solo questo, ma aún gloriamo las tribolazioni, sabiendo che la tribolazione produce persone. La tribolazione produce... Perseveranza. Quindi Dio cosa fa? Se noi non siamo perseveranti, permette la tribolazione. Per insegnarci la perseveranza. Dobbiamo essere perseveranti. Dobbiamo essere perseveranti. Però se non siamo perseveranti. No lo somos, Dio permetterà la tribolazione per insegnarci la perseveranza. Dio permetterà la tribolazione per insegnarci la, eh, la perseveranza. E quindi oggi molti di noi stanno vivendo la, la tribolazione. La perché non, hanno, non stanno vivendo la perseveranza. Perché non stanno vivendo la perseveranza. Impariamo ad essere... Perseveranti. A ser Perché attraverso la perseveranza okay. noi otterremo le risposte. La la Abbiamo bisogno di perseveranza, per di perseveranza per ricevere le promesse. Abbiamo bisogno di perseveranza per ricevere le promesse essere il regno di Dio sulla terra. Estamos perseveranti nel di seguire gli insegnamenti. Perseveranti nel in portare, in portare frutto. Perseveranti nella preghiera. Perseveranti nella orazione. Perché non è il, è il talento. non sono i doni spirituali. Non, sono doni spirituali. non, sono doni spirituali. non è neanche la conoscenza mentale. Il mentale. Tante persone conoscono la Bibbia a memoria. memoria. E non vanno in chiesa. Soltanto la perseveranza e la determinazione ci farà realizzare quello che Dio vuole per la nostra vita. Sarà realizzare quello che Dio scrive per la nostra vita. Amen. Quindi dobbiamo essere? Perseveranti. Ok, vogliamo avere un momento adesso per pregare. un momento parlare. Salutiamo le persone che ci seguono con internet. Salutiamo. Siate perseveranti anche nel seguirci. Sempre perseveranti nel seguirci. Give me a baby.